Che vuol dire camperia? In siciliano, diciamo, in palermitano, allora in palermitano e in siciliano non esistono, nel senso i dialetti sono poi una, una cosa linguistica molto complessa, io, io, io dico in siciliano per capirci, camperia viene dal verbo campare, che vuol dire in siciliano vivere. Quindi la camperia è il luogo attraverso il quale si vive, cioè i pescatori potevano campare, potevano vivere, quasi facevano le reti da pesca si organizzavano le reti da pesca, c'erano le donne che cucivano, c'era addirittura una nasseri, stiamo parlando di cose proprio avveniristiche per l'Ottocento, con altre donne che magari non potevano filare per varie ragioni e si dedicavano a prendersi cura dei bambini. Questo adesso c'eriamo. Poi qua venne anche lavorato il tonno, eccetera, ma lì di fronte, nel 1822, Francesco Quattrocchi, un scultore all'epoca abbastanza ricercato, molto bravo, crea questa, questa foglia. Che cos'è? È il leone che beve da che cosa? Quella è una palude, una pozza da cui sorgono come vedete tutti questi arbusti. Questi arbusti altro non sono che arbusti di china, questi arbusti di china da cui si trae fuori il cortice o chimino che tutti voi conoscete come una delle spezie che fece fare l'ulteriore botto il florio. Perché durante gli anni della malaria il chinino era un po' come tutti quei medicinali che noi sentivamo dire durante purtroppo il nostro orrendo coronavirus, durante il Covid, e in qualche modo non aiutava sicuramente a guarire dal Covid, ma aiutava ad abbassare le febbre malariche. Quindi questo consentì sicuramente un rialzo, della una, scusate, un abbassamento della mortalità e un rialzo delle, delle guarigioni. Il leone è maciato, quindi costretto diciamo, dalla malattia a questo eh, dimagrimento forzato, verrà da questa fonte e tornerà a ruggire. Quindi sono gli anni ruggenti dei Florio. La storia della famiglia dei Florio, se voi ci pensate bene, adesso vi dirò un'altra curiosità su questa cosa, ha molto a che fare anche con il gatto pardo, sì. con Tomasi di Lampedusa, che è uno degli autori molto eh, per noi importanti, ma non soltanto perché apparteneva a una famiglia nobile importante, ma perché si porta dietro anche tutta quella verve decadente, tutto quel, quel periodo fatto di, eh, come posso dirvi, di continue riflessioni e autoanalisi, che ha in qualche modo anche... Spiegato il perché del crollo del Florio, in realtà la famiglia Florio, come vi spiegherò più avanti, il tramonto della famiglia Florio non dipende dal fatto che Ignazio Florio se ne andava a scopare a destra a manca, come dice i ma in realtà fu dovuto fondamentalmente a un attrito fortissimo che si creò tra la classe aristocratica decadente, quindi in rovina, e questa borghesia emergente che non era una borghesia comune, perché i flori non, non volevano diventare dei semplici mercanti e dei semplici economi, loro devono diventare dei grandi rappresentanti della finanza internazionale, quindi erano ingestibili. Quelli I nostri nobili erano abituati ad avere i campi dove facevano il vino, il il grano, questi invece cominciarono a occuparsi di cose ben più avanti, ben più potenti, quindi erano da bloccare, ma adesso ci arriviamo. Vi dico una curiosità, l'amico Rosario Lentini, autore di uno dei libri più belli sulla storia dei Florio che io vi consiglio, è molto storico anche, stiamo parlando degli anni Ottanta, dei cristalli, della Sellerio, si chiama L'età dei Florio, con il buon Romualdo Giuffrida che oggi non esiste più, è Rosario Lentini, grande storico esperto della famiglia dei Florio, scopre che questa insegna era tutta ricoperta d'oro, quindi, quando questa insegna dovete immaginarla in via dei laterassai, la dovete immaginare scintillante in foglia oro. Hanno trovato dei residui chimici, ovviamente, attraverso delle analisi particolari. Quindi, questo leone è diventato il simbolo: non dico il simbolo araldico, perché voi beh, sapete bene che i flori non sono nobili, di questi re senza corone, di questi vicerre di Sicilia. Diventerà il simbolo perché da qui parte l'impero dei Florio.